Le Tre Rose di Eva 4, due colpi di scena col ritorno di Aurora Taviani. Le Tre Rose di Eva 4, anticipazioni. Torna finalmente domani Le Tre Rose di Eva, una delle fiction più amate dai telespettatori. Protagonisti della serie sono Roberto Farnesi e Anna Safroncic. Nei panni rispettivamente di Alessandro Monforte e Aurora Taviani. Quest'ultima era uscita di scena nel corso della terza stagione, ma a grande richiesta è tornata per la gioia dei fedeli fan. Abbiamo lasciato Alessandro pronto a ricominciare dopo aver provato il dolore della morte di Aurora, il grande amore della sua vita. In realtà. Però, la donna è ancora viva ed è pronta a tornare nella sua città d'origine rompendo gli equilibri che si erano ormai stabiliti. Tante cose cambieranno a causa della sua ricomparsa, ma soprattutto Aurora non troverà immutata la sua vecchia vita. La prima puntata vi aspetta domani in prima serata su Canale 5, mentre la seconda andrà in onda giovedì 9 novembre, è ancora da decidere il giorno ufficiale della messa in onda. Alessandro Monforte ha un nuovo amore. Nonostante le varie difficoltà vissute Alessandro e Aurora sono sempre riusciti a tornare insieme e a superare qualsiasi ostacolo potesse rovinare il loro amore. Proprio quando i due si erano ricongiunti e avevano formato una famiglia con la piccola Eva, la loro felicità viene bruscamente interrotta dalla scomparsa di Aurora. Tutti i suoi affetti più cari hanno sempre creduto che Aurora fosse morta, ma a due anni da quella grande perdita la donna torna nella vita di Alessandro e delle sue sorelle. Aurora, infatti, non è morta, ma è stata tenuta in ostaggio e accudita per tutto questo tempo da una persona misteriosa di cui lei non ricorda nulla. Non ha la memoria niti da circa i suoi anni di assenza. Ma ricorda perfettamente la vita che aveva prima. È quindi felice di tornare da Alessandro, ma scopre presto che l'uomo si è rifatto una vita. Alessandro, infatti, ha un nuovo amore, chi sarà questa donna che gli ha conquistato il cuore? A quanto pare potrebbe trattarsi proprio di Tessa, Georgia Wurt, la sorella di Aurora. Riuscirà Aurora a tornare col suo grande amore?. Aurora Taviani ostaggio degli Astori. Durante i due anni di assenza Aurora è stata tenuta in ostaggio da una persona che l'ha accudita, ma di cui lei non ricorda nulla. Quando? Però, torna dai suoi affetti più cari, Aurora scopre l'arrivo di una nuova famiglia, gli Astori. Uno di loro ricorda da Aurora qualcosa a lei conosciuto, collegato al suo rapimento e comincia quindi ad indagare per scoprire cosa le sia davvero successo. Chi sarà questa persona misteriosa? Riuscirà Aurora a scoprirlo? Non ci resta che aspettare l'inizio di questa nuova imperdibile stagione delle tre rose di Eva.